Thank you. Sono Santolini Riccardo, eh, insegno ecologia all'Università di Urbino. Il mio compito in, in questo contesto è quello di riuscire a approfondire i temi legati alla biodiversità e sviluppo sostenibile, come oh, si vede dal, dal titolo, eh, due facce della stessa medaglia, nel senso che la biodiversità è il motore attraverso cui uno sviluppo possa eh, definirsi sostenibile e durevole, come dicono i francesi. Eh, il, ehm, la presentazione eh, si svilupperà su quattro punti, più alcuni consigli di lettura. In un primo punto eh, approfondiremo che cos'è per l'ecologia la sostenibilità. Nel secondo punto avremo... Eh, eh, l'approfondimento riguardo la biodiversità, poi analizzeremo i problemi della crisi della biodiversità e infine eh, che cosa possiamo fare per sostenere la biodiversità, per eh, intervenire affinché la biodiversità possa limitarsi e poi alcuni consigli di lettura. Tutto questo si inserisce eh, negli obiettivi dell'Agenda 2030, in particolare nell'obiettivo 15, quando si parla della vita sulla terra, come si può leggere, proteggere, ripristinare e promuovere l'uso sostenibile del, degli ecosistemi terrestri, cioè eh, fare in modo che la funzionalità ecologica possa mantenersi nel tempo e contrastare quindi quei fenomeni eh, determinati dai cambiamenti climatici e eh, invertire il eh, degrado del, eh, degli ecosistemi e quindi la perdita di biodiversità. In questo contesto eh, le parole chiave, appunto, oltre a biodiversità e ecosistemi, eh, mh, sono eh, funzioni ecologiche, fun quelle funzioni ecologiche, il lavoro degli ecosistemi che diventano importanti e fondamentali per l'uomo, quindi diventano servizi ecosistemici, diventano una fornitura di eh, funzioni che sono essenziali per il benessere, per la vita sulla terra e per la vita della popolazione umana. Che cosa possiamo fare eh, perché questo si possa mantenere? Eh, sono le altre due parole chiave, Natural Base Solution e Restoration Ecology, eh, strumenti affinché eh, la dinamica ecosistemica possa essere mantenuta nel tempo. Ma che cos'è la sostenibilità in ecologia? La sostenibilità non è altro che un equilibrio tra le azioni dell'uomo e appunto le funzioni degli ecosistemi. Eh, di fatto è il mantenimento eh, di questo equilibrio dinamico eh, tra eh, il le dinamiche ecosistemiche e le azioni antropiche che inevitabilmente vanno a interagire con quelle che sono le dinamiche ecologiche. Quindi riuscire a capire quali sono le soglie attraverso cui noi possiamo usare tra virgolette, il capitale naturale e eh, questo capitale naturale che eh, è la base quindi eh, uno dei pilastri dello sviluppo sostenibile quella parte ambientale che insieme alla, a, al tema eh, della società e dell'economia reggono la sostenibilità dello sviluppo mm. Parallelamente a questo dobbiamo approfondire il tema della biodiversità. Che cos'è la biodiversità? Uh, questa è una definizione che di fatto ha tre dimensioni. Uh, anzi, per la verità, ha tre dimensioni più una. La, la prima dimensione è la dimensione di tipo genetico. Ogni specie ha una grandissima variabilità cosiddetta fenotipica e di conseguenza genetica eh, cioè pensate alla, alla specie uomo e alla diversità di, eh, diversità di individui con, con cui eh, che, eh, questa, che la specie può avere poi abbiamo la diversità specifica cioè il numero enorme di specie che abbiamo sul nostro pianeta sono circa 8 milioni e mezzo di specie, di cui 6 milioni e mezzo di specie terrestri, circa 2 milioni di specie acquatiche. E quindi questo ci dà la dimensione delle... Del potenziale e della capacità della biodiversità specifica che è il motore degli ecosistemi. Ecosistemi che sono il terzo, la terza dimensione della diversità, della biodiversità. Quindi queste interazioni dinamiche tra le specie attraverso ad esempio le reti trofiche, le reti alimentari il, che fanno da motore agli ecosistemi per funzionare in modo tale che ehm, il motore fondamentale della vita eh, sulla Terra. Quindi le specie di sono, si possono assimilare alle cellule eh, di un, eh, che caratterizzano gli organi e poi l'organismo per far funzionare il sistema nella maniera più efficace ed efficiente possibile. Ma cominciamo ad analizzare quelli che sono i problemi. C'è cioè un declino dell'ecosistema e della biodiversità sulla Terra dovuta a dei driver. L'uomo ha un grande peso e una responsabilità nei confronti di questo, di questo grande problema, con i suoi driver diciamo così, indiretti che caratterizzano poi delle, i cosiddetti. Eh, eh, fattori diretti sulla biodiversità cioè i cambi eh, l'uso del suolo che, che cambia la, eh, lo sfruttamento eh, diretto delle risorse, il cambiamento climatico, l'inquinamento, sono tutti fattori che incidono in maniera importante sulla, eh, sulla efficacia della funzionalità degli ecosistemi e in primo luogo sulla biodiversità che vedete eh, attraverso questi numeri eh, legati al rischio di estinzione delle specie, alla, alla diminuzione della complessità delle comunità alla diminuzione della biomassa eh, del, della parte biologica che è, è estremamente chiave per capire qual è la dinamica e la funzionalità degli ecosistemi e l'estensione degli ecosistemi naturali che eh, eh, forniscono appunto quei servizi ecosistemici che sono così importanti. E la perdita di biodiversità è ovviamente un problema a livello globale legato al clima, perché la, il danneggiamento, la distruzione, il cambiamento eh, degli usi del suolo, eh, pensate solo alla, a, alle foreste che vengono eh, distrutte, vengono utilizzate in maniera diretta per il legname e eh, eh, abbiamo delle trasformazioni che eh, determinano l'aumento del riscaldamento globale. Hanno un effetto importante sul, sull'economia eh, eh, dal momento che eh, proprio in questo periodo eh, l'ONU ha determinato come il capitale naturale eh, sia uno degli elementi, eh, si riconosca come uno degli elementi del prodotto interno lordo. Quindi da questo punto di vista la valutazione del capitale naturale, quindi delle funzioni ecologiche che pesano sul benessere diventano un elemento importante di eh, pianificazione economica, ecologica eh, dei territori. E Su questo anche i temi della sicurezza alimentare, della sicurezza e della protezione eh, delle popolazioni, anche perché da questo punto di vista proprio nel... La perdita delle risorse naturali eh, determina crisi soprattutto eh, nelle popolazioni più povere, quindi eh, c'è il tema legato all'equità eh, um, che significa anche eh, eh, per equazione territoriale, eh, cioè eh, riconoscere i territori che sviluppano funzioni ecologiche per eh, la collettività e questo è un aspetto estremamente importante da ehm, porre sul tavolo della, ehm, della discussione. I temi della salute, l'abbiamo visto col Covid in questi ultimi periodi, come la perdita di biodiversità, l'alterazione della biodiversità, la mancanza di gestione della biodiversità possa portare a una facilitazione della trasmissione virale e del salto di specie, così come viene detto dai virologi. Quindi eh, un equilibrio inter intergenerazionale che salta di fatto, cioè eh, una, eh, eh, il patrimonio che noi dovevamo trasmettere alle generazioni future di pari qualità e quantità in qualche modo eh, viene a mancare. Quindi dobbiamo rimediare da questo punto di vista. Come possiamo rimediare? C'è una strategia europea per la eh, strategia per il recupero della biodiversità, e c'è cioè una strategia nazionale per la biodiversità. Dobbiamo fare eh, determinate azioni, dobbiamo sviluppare delle azioni che riguardano il ripristino dei suoli degradati, quindi il recupero alla funzionalità ecologica delle aree che, sono, eh, che perdono la loro funzione, c'è il tema grande dell'abbattimento della CO2, dell'importante eh, eh, funzione che la vegetazione eh, sviluppa e quindi uno dei compiti importanti è quello di, eh, chiamiamolo, piantare 3 miliardi eh, di alberi nel, nell'Unione Europea. cioè recuperare la funzionalità ecologica dei sistemi vegetazionali dei territori e a questo si affianca l'importante ruolo che ha l'agricoltura tant'è che il 10% questo ci dice l'Unione Europea dei terreni agricoli deve essere destinato a recuperare elementi caratteristici del paesaggio cioè siepi interpoderali zone perifluviali e eh, boschetti cioè tutte quelle aree che hanno e possono avere una funzionalità da un punto di vista ecosistemico e quindi recuperare quelle funzioni del capitale naturale che devono poi essere riconosciute a questo punto agli agricoltori. Dal momento che c'è un altro importante passo che è quello dello sviluppo dell'agricoltura biologica e ovviamente la diminuzione del, dell'uso dei pesticidi che proprio eh, diventa importante per limitare il peso dell'inquinamento eh, a livello complessivo e anche a livello del, degli ecosistemi d'acqua dolce dove eh, l'Unione Europea e quindi anche da un punto di vista nazionale dobbiamo sviluppare eh, delle azioni volte a um, eh, recuperare la funzionalità degli ecosistemi fluviali, cioè 25.000 chilometri di fiumi in Europa devono ritornare ad avere il corso libero, cioè dobbiamo togliere quegli sbarramenti, quegli impedimenti che eh, inibiscono la ricarica delle falde la laminazione delle acque e quindi la pericolosità idraulica. Questo diventa uno degli ulteriori aspetti importanti legati al mantenimento e l'incremento della biodiversità perché queste azioni sviluppano aumento della biodiversità così come il tema delle città. All'interno delle città ci saranno azioni, si dice, di rigenerazione urbana e di aumento del metabolismo urbano. Le città devono, sono degli ecosistemi e devono lavorare come degli ecosistemi. Quindi eh, ehm, le azioni eh, che eh, si devono sviluppare eh, devono aumentare questa capacità di funzione degli eh, ecosistemi urbani, e eh, rurali e eh, naturali. A fianco di questo c'è la lotta alle specie esotiche che ovviamente tendono a monopolizzare diciamo così, le reti trofiche banalizzando i sistemi e diminuendo fortissimamente sia la biodiversità, perché sono egemoniche rispetto agli altri, sia evidentemente la funzione ecologica le funzioni ecologiche. Per fare tutto questo abbiamo dei metodi, l'abbiamo detto all'inizio, restoration ecology, cioè la grande materia di recupero e rigenerazione degli ecosistemi attraverso eh, l'uso della natura, attraverso l'uso del degli ecosistemi per poter sviluppare quelle azioni di depurazione, di eh, eh, sicurezza idraulica, di aumento della capacità portante dei sistemi per diminuire il rischio idraulico e il rischio eh, idrogeologico. Quindi tutte azioni che possono portare un aumento di qualità ambientale funzionalità ecologica e qualità della vita e l'ingegneria naturalistica è uno degli altri aspetti importanti di applicazione eh, per poter eh, diciamo così, capire meglio entrare un po' nei temi di, questo, eh, di, eh, di queste materie eh, ho consigliato due libri Um, due libri per uh, due livelli uh, di età differenti ma uh, um, in un certo senso uh, anche per gli adulti il libro di uh, Gian Umberto Accinelli fili invisibili della natura uh, diventa un, uh, un, uh, un libro di uh, lettura interessante perché racconta uh, le i fili invisibili che collegano tra loro tutti gli esseri viventi attraverso il racconto di queste storie incredibili che fanno scoprire come i pasticci eh, combinati dagli uomini per non eh, ehm, aver rispettato il, gli equilibri degli ecosistemi determinano poi degli effetti eh, eh, Importanti e quindi tra esperimenti e eh, racconti è un'introduzione all'ecologia all funzionale eh, decisamente importante eh, e, e facile da leggere. Dall'altra parte invece la giornalista eh, scientifica Yvonne Baskin ehm, eh, diciamo così, descrive per, eh, eh, in maniera molto attenta eh, quello che è... Eh, la considerazione della, della biodiversità attraverso una, la natura etica, cioè era l'etica che spingeva a considerare la, la scomparsa della biodiversità, mentre invece la nostra responsabilità si trasforma nei confronti del patrimonio genetico dalla responsabilità si aggiunge la consapevolezza che la biodiversità diventa importante come abbiamo visto per la funzionalità degli ecosistemi quindi per il benessere e per il benessere dell'uomo e il benessere del capitale naturale e delle risorse ambientali che sono così importanti per mantenere quegli equilibri dinamici che fanno della, del pianeta la nostra casa eh, principale e, e, ed esclusiva.